care amiche ed amici qui ancora una volta il vostro Santen chan chan giusto perché mi sono svegliato molto presto e do tempo vi voglio fare un'altra lettura del libro di nino frassica il libro di sani Gesualdi. e lo faccio con questa vecchia webcamera in questo modo posso leggere molto e poi direttamente rimane in youtube Tatan! Guardate che risoluzione d'immagine, vabbè. Caccia fa! Pacca, pa. Eravamo arrivati a pagina 30. Ah eh, no, ehm, ecco qua, pagina 20. Io pensavo di aver letto fino a pagina. Che qua c'è il modulo per partecipare comunque e per un chi al concorso cuore toro anche se questo nanetto era molto breve e nella caratteristica dei nanetti essere brevi spiegava quasi il bi e il ba della nascita di un qualche cosa sani gesualdi era l'idea eh, perdono, eh, sani gesualdi era dell'idea che Parlare serve a dire B se vuoi dire B, e ba se vuoi dire ba. Lui, in fonti in fonti, il suo fare era preciso. Lui si occupa a suo tempo di resti reggi. Allora, non lo faccio più, non mi sbaglio più. Lui si occupate a suo tempo di testi, regia, musiche, montaggio, smontaggio, imballaggio del concorso Cuore Toro. E fu lui che pensa a una scheda per partecipare al concorso. Così formata. Vabbè, qua ci sono dei giochi di parole. Nome, cognome, parente, indirizzo codice fischiale iva sia e patente libretto triangolo telefono affisso il mio comportamento pulito è il signore alberi forse intendeva dire arbore il signore il signor alberi è la persona il quale devo ringraziare più di tutti per il suo interessamento, il suo spezzare le lance a favore del concorso Cuore Toro e anche per avere fatto conoscere Sani Gesualdi in Tibu, io non avevo bisogno di essere lanciato anche perché già ero molto conosciuto che avevo partecipato due volte a due grossi festival dell'Unità di Arena CS e a quello di Villa San Giovanni RC e poi avevo anche fatto l'animatore al gioco festa organizzato dal Teatro Club di Messina per cui noto prima noto dopo e uguaglio il signor Alberi è un grande artista da me preferito di quel modo di bere la birra sino a suonare eh, le canzoni col chiarinetto ah, ha fatto pure dell'ironia su renzo arbore e un mio fans sin dai tempi della radio che lui ha fatto con buon compagni merenghi branduardi alto grandimento eh, al, no il bello è che quando scrive delle cose correttamente uno Alto gradimento sin dal 1921 poi l'alta domenica poi il capocchio poi il film fi fi si sì, si sì, fi cosa mi hai portato a fare che non volevo venire a posilis, a Posilico? è veramente un mio fans grazie grazie per me persani il concorso cuore toro ecco che arrivano come una balena i nuovi premi in paglia un nuovo vasto assorbimento di premi grazie anche moltucci a uco porcello gianni minori giussi rubiluova e tutti quelli che si sono interessati al riuscimento del programma quelli di notte e naturalmente naturalmente grazie alla rai radio ascoltatori italiani nuovi premi in paglia elenco dell'elenco elencato in questo elenco elencato in elenco numero uno un viaggio gratuito per due persone all'urz con miracolo gratuito numero uno Un'altra confezione di... Numero 1. Una nuova confezione di... Numero 1. Un bel post a colori di Toto Cutugno. Numero 1. Un televisore a 99 colori. Numero 1. Una lavatrice vecchia. 4. Quarto. Vedi quinto. Sesto. Vedi settimo. Ottavo. Vedi nommio. Numero 1. Una bella borsa di un coccodrillo. Numero 1. Un viaggio a proprie spese a Londra, Parigi, Vienna, che se praticamente una persona vince questo premio avrà diritto a proprie spese a un viaggio, ma soltanto e eh, unicamente a Londra, a Parigi o a Vienna, a proprie spese. Nome, eh, nota bene, nuota bene. NB, nuota bene. Il viaggio può anche essere valido per due o più person persone. Dipende dalle possibilità economiche del concorrente. Oltre al signor Alberi, grazie a tanti e tanti altri colleghi e funzionanti che si sono comportati puliti con me, che hanno parlato bene del concorso Cuore Toro e principalmente di Sani, grazie a Uco Porcello, coautore. Giussi Rubiluova, Gianni Minori, Lidia Rivera, funzionanti bravi della Rai già lì sin dai tempi dell'Ejar. Dicono che Gianni, giorno, che lui voleva fare il tagliatore degli agli oli, agli, oli. e il Gianni l'ha convinto a fare i quizer giorgio branduardi famoso per gli sketch di alibaba handicap che ha avuto le poliedriche con gli arabi che stavano succedendo cose dei turchi maz cataldo il trombettiere con le sue massime la paesane non proprio di città Marisa, la cugina del signor Alberi che parlava, probabilmente si riferisce alla Laurito. Sempre delle male anziane, eh, de delle mele che, parla che parlava sempre delle mele anziane e che aveva il problema che l'assigliava del fidanzato scamorza. Simona Marchini la segretaria telefonica di Alberi che parlava più spessamente al telefono fa la pubblicità la televisione farà anche con Fortunato Pasqualino e con i suoi figli la storia dei pupi Silvia Anna Chiari attra attrice al femminile brava vocalis sin dalle elementari ha dimostrato grande preparazione nelle vocali l'araba felice fidanzata di all'arm che ballava tutta nuta con l'obelisco nuto e poi niente po di meno che ultima attrice subret del programma la biondina che ballava dietro le spalle del maestro Lamazza e che nessuno ha mai saputo chi era Francesco Scali, il gobista, che visto il successo del programma e di tutti quelli che vi, vi hanno partecipato, che vi ci vi hanno partecipato fa le serate di cabaret va nei locali con il gobbo, con le barzellette schite. Lui non fa niente. La gente le legge e ride. È stato scritturato per 200 films plurale. <ride> che deve specificare quando è plurale. <ride> penultim in fundum, tutti i musicisti, Antonio e Marcello, il complesso della vergogna, i New, New, New, Elastic, esagerate Orchestra. Per concludere coi ringraziamenti anche al Coleco, Riccardo Battipaglia, che è una persona preparata al 100 eh, preparata al centro per centro. Era ritenuto il fisiologo della notte, che sa il bi e il ba delle cose, molto ricercato da per dunque fa film con Edoardo De Crescenzo e il film se sparato in casa il professore Battipaglia ha anche il recorder su quanto scrive ha scritto il brodo cordiale poi scrive con comportaneamente su il messaggero mess messaggero il mattino sull'europeico su il giornale della cattolica di di va su il giornalino studentesco dell'istituto iacci suor sale dante alighieri per ragionieri di ancona su oggigiorno su oggi come oggi eccetera ultimum infundum grazie della collaborazione e azione del collego maurizio fellini il venditore di pedalini famoso per le sue frasi stoiche e espressioni del tipo non capisco ma mi alleno lo dice l'aggiornamento stesso abbiamo le mani eleganti noto anche per le sue fissazioni sugli spuntini russi molto successo anche nelle serate di cabaret che fa palladino di spoon sputnik sputnik che fa no che fa parlando parlando cioè non parlando parlando di sputnik sputnik che però quelli delle prime file un po cucci si seccano perché sputnik cioè parla dello sputnik Sputin visto che il russo no parla di piacere gli aperitivi russi parla dello sputinic e la sputa associazioni grazie a tutti in specialmente al mondo in specialmente al mondo ai tecnici ai tecnici a tutti quanti hanno riuscito alla riuscita della riuscita del concorso che non è riuscito, ma la diffulgazione di Sani Gesualdi, cioè tutto si passa sugli strafaccioni e gli errori grammaticali. In pratica, Sani si infastidiva anche se era una persona calma. Lui si arrabbiava, si irritava come un topo, si infuriava come un bufalo. Gli venivano i 15 minuti storti per il disinteressamento, disinteressato l'interessato disinteressato per capirci il, il disin disindirissi, disinteressamento per il concorso e eh, peggio che leggere da tali 10 e perché almeno con Dante Alighieri, non so, alla fine un pochino meglio. Parli con, con il libro di Sani Gesualdi di Saprendi a leggere dopo che l'hai letto con somma concentrazione. Non sai più leggere in italiano, <ride> <Ci> diventi scemo. <ride> che quasi passava in soldina a di eritura. Un giorno verso le tre. Forse erano le 4, massimo le 5, le 6, comunque e per un chi anche le 7, o le 8. Vabbè, si parte da luna del mattino. Si arriva a mezzanotte. gli iVC arrivò una telefonata anonima con un accento chiaramente romano che lo spotteva, lo prendeva in gita. Ecco perché non è stato più rieditato questo libro. A parte che c'è dei riferimenti all'epoca, personaggi dell'epoca, comunque è così elementare come il libro che è difficile da leggersi. Sani fra sé in sé pensabbe a questo telefonatore romano lo debbo pizzicare. Infatti Esco e citò un sistema Bellucci per pizzicarlo. Questo sistema lo chiamò il sistema Bellucci per pizzicarlo. Si mise al telefono con una rubrica telefonica di Roma e telefonò a tutti i romani che hanno il telefono dalla A alla Z cercando di ricordarsi bene la voce del telefonatore romano. Risultato ci costò un occhio della testa, ma in compenso non capì mai chi gli febbe quello scherzo. Che <ride> coglione! <ride> <ride> facevano male a fargli gli schizzinosi gli schizzosi con sani prima per il rispetto poi per la persona che non meritava lui che si era impegnato per gli altri uno che pensava agli altri un altruista uno che si occupava degli altri anche quando gli altri non volevano che lui si occupasse di loro. <ride> ma vabbè. Era la tipica persona che se incontrava una vecchietta gli faceva attraversare la strada, magari poi la vecchietta era costretta a tornare indietro perché non le serviva attraversare, ma lui lo faceva. È meglio vivere un giorno da leoni o cento anni da pecora in fonti in fonti le azioni di sani ci fanno pensare questo ma questo è anche il tema di un dibattito eh, di un dibattito perdono, che l'ultimamente ne parlava ne ne parlava me le congiunzioni sono il forte in questo le sbagli e leggi incorrettamente perché devono essere sbagliate e a proposito di questo indovinello ci ho da raccontare un anetto di sani gesualdi era il 9 10 11 12 luglio 1555 sani passeggiava a scassata dalle 8 30 alle 12 e dalle ore 16:30 alle 19:30. quando in un incerto punto vive un uomo tristissimo tri, tri, e dereflitto con la faccia dereflitta alla Cataldo. Cataldo è un trombettiere che appoggia le trombe dove gli capita prima e parla ai microfoni non suoi. Ai microfoni non suoi. Sani rivolto verso questa persona gli ci disse tu perché hai questa faccia di riflitta perché non vivi un giorno da leone quello disse sporca miseria hai ragione che bel consiglio e così quella persona vissebbe una vita coraggiosa e bestiale e ci disse a sani ringraziando Ringraziando Lotto, ringraziando Lotto, grazie Sani, mi hai consigliato bene. Ti ci faccio un, un recalo e gli portò un sacco dove seco vi ci si trovavano: numero uno, un agnello, numero uno, una pecora. E l'agnello e la pecora si ribattevano. Lavorare stanca? Questo tema del dibattito non è uguale all'altro, ma in compenso è completamente diverso. Se non uguali, in compenso è diverso. <ride> Sono due cose differenti, no? Si complementano. <ride> ma di uguaglio a che i nanetti di Sani Gesualdi caschiano a Asino. <ride> Infatti, no? non c'entra niente. Eh, meglio vivere un giorno di leone? Ah, no, questo è l'altro. Lavorare mi stanca? No, veramente è lavorare stanca. Proprio come la poesia di mi Michele Pavese, comunque e perucchi saltando di palo in fiasco, parlando e nanettando. Ecco un anetto che casca a lenticchia su questo tema. Era il 8-9-10 agosto 1565 circa, forse il 3 marzo 1825, ma ecco un periodo appena breve, no? Sani Gesualdi passeggiava nella zona egocentrica della piazza e vide un brutto tipo, un brutto tipo di tipo, un brutto ceffo, un omone, un cefone che con un zappone tagliava gli agli oli, agli oli. Era molto rassomigliante a Cataldo, ce l'ha con Cataldo in questo capitolo, ma non so chi è Cataldo. Sarà qualcuno tipo eh, albero che sarebbe arbore? No, sani rivol rivolto al cefone gli dibbi: Persona, che tagli gli agli oli. Vedo che sei stanco, prenditi una boccata d'aria, vai a passeggio, ripostiti un quarto d'ora. E fu proprio così che sani gesualdi inventò il famoso quarto d'ora di riposo la persona che tagliava gli agli oli ci disse mi chieda scusi signor sani aspetti qui un momentuccio poi tornò e portò con portò con seco un sacco dove seco c'era numero uno un agnello numero uno una pecorella e la pecorella e l'agnello si ribattavano fine del nanetto altri nanetti li riprenderemo il più presto possibile ecco qua finalmente vari tipi di tipi di pecorelle vari tipi di tipi di tipi di non bastava due volte no? ecco le pecorelle le illustrazioni del libro no Pecorelle, poi in mezzo c'è un maiale dice: No, non è una pecorella. e Ci sono altri pecorelli, pecorelli diversi. Pecorella esatta numero 7, pecorella numero 6, pecora numero 7 pecora. Sbaglio un maiale, sbagliato a mettere la figura del maiale. L'ha lasciato. Pieni zecchi di significati. Sono questi nanetti che illustrano il B e il Ba. molti volevano seco sani gesualdi per le sue grosse preparazioni enormi che aveva lo chiamavano per parlare nei dibattiti nelle circonferenze però sani non poteva essere in due posti nello stesso momento non aveva il dono dell'ambiguità il momento che devo andare a fare una cosa sono ritornato non vi ho lasciati soli mi spiace di questa breve pausa ma continuiamo però sani non poteva essere in due posti nello stesso momento non aveva il dono dell'ambiguità aveva altri doni ma questo no tutti sei gennaio di tutte le epifanie quando aspettava la befana aspettava questo dono purtroppo non lo riceve qui sani in realtà parlava apparecchio amava parlare dire questo Cotesto, quello amava parlare amava il prossimo ma il suo grande amore in questa sede non l'abbiamo ancora detto era il circo era aspettarselo. Eh, voglio dire come parlava insomma, il mondo circolare lo infascinava. Era un amore con la M maiuscola, dedicò tutto il suo amore al circo. Lui non amò mai nessuno tanto, mai una donna. Lui non si fidanzacque mai, non lo conobbe mai l'amore fisico. Qualche volta gli piace qualche donna, ma fu solo un amore plutonico, aveva tanti obli trotto ippica con la Y greca gioco del nascondino gioco dell'onzia panchiappa pulirsi le unghie la musica apre una parente la musica era un vero obli per sani e lui fra l'altro lo sapete fu il promotore del music show del 29 giugno che vedevano la partecipazione extra e ordinaria di les anzianotes 40 ballerine cada una di 80 anni cada una per un totale di 3.200 anni <ride> con minigonne capelli bianchi pantofole molta passione per il ballo con niente dopo di meno che il duo gino e gina co il cantante napoletano rino balconi ricercato dalla polizia si presenterà sotto il falso nome di mario luna co luigi spiccioli cantante in playback che canterà la facciata A del suo disco solo la facciata a perché in una radio privata purtroppo gli hanno rubato la facciata b co pietro scaffidi imitatore che nei suoi show ha avuto un altissimo indice di ingrandimento con il complesso gli sconclusi co l'attore Giuseppe Pambieri, attore di radio piaggio di teatro e cinema sì radio doppiaggio di radio piaggio che nei film i dieci comandamenti faceva la parte di non ammazzare nel film. Nel film i soliti ignoti c'era, ma non era conosciuto. Co. Gennaro la Bestia, cantante napolitano della sceneggiata, che canta Confessa cane, è sposato, ha tre figli, ha inciso 165-45 giri, tre plane ha girato sei films, e ha fatto otto anni di carcere con il trio punk pena pietà e ribrezzo con l'attore americano frank scal che aveva fatto la parte del pugile in per un pugno di dollari la parte del pompiere nel film mezzogiorno di fuoco e la parte del porco nel film porcile Co Edward, cantante di musica pop, jazz, folk, liberty del eh, XIII secolo. Co il cantante Ugo Maria, dieta dimagrante, non aveva nessun problema di linea, che quando fu scartato al concorso Voci nuove di Bivonghi era disperatissimo e tentò di togliersi la barba con un colpo di rivoltella. Co il duo Gianna e Gianni, reduce di una da una lunga tournée nel Portogallo e in Spagna, dove hanno inciso un disco spagnolo a tre facciate: facciata A, amor, stringimi, fuerte, fuerte, facciata B, muchacha caliente facciata C, amigos, dimmi, corazon, por favor, che non tieno orologos. E co il cantante. Antonuccio 5 Antonuccio e il diminutivo di Antonio 5 e il diminutivo di 15. Co. Arturino Moracchia che assomiglia molto in faccia a Bobby Solo solo che Arturino non ha completamente capelli, ha la barba rossiccia e pesa più di 120 kg, <coughs> canta, balla, salta, imita, recita un tipo che fa più cose un tipo polifemico co luco lucchi il famoso ballerino di radio 1 il famoso ballerino di radio 1 appunto perché i ballerini ballano le radio. <ride> tanti e tanti obli aveva sani gesualdi come abbiamo detto la musica il show e naturalmente il circo ma non finiva qua aveva altri obli. I franco e i bolli amava ritagliare i, i ritagliandi dei pezzi giornalistici giornalistici giornalistichi e le foto di uco pagliaro la corsa nel sacco ci piaceva un sacco bob a 2 bob a 3 a 4 caccia pesca e pera caccio cavallo yogurt e, e, yoga e yogurt questo di caccia pesca e pera veramente no, non ho capito poi caccio cavallo vabbè. Yoga, yoga yogurt eccetera eccetera Sani Gesualdi amava maggiormente il circo con 90 milioni 90 milioni di lire di allora per un equivalente di 30 milioni di oggi comprò tutto per Costruire il circo di Santa Pianta, tendone poltrone a camp attaccapanni, biglietti d'ingresso, carta per la toilette, la canna lunga per rimproverare i, i bambini rumorosi durante lo spettacolo. Poi tutte le bestie necessarie e gli artisti necessari perché diciamolo senza dita sulla lingua, sani Gesualdi fu la fondatore unico e esclusivo del meraviglioso circus di Casazza. Sani prima di dedicarsi esclusivamente al circo era molto ricco, era molto facoltativo, aveva i soldi che gli uscivano dalle palate, si rovinate perché si faceva male i conti per attirare le persone ci regalava la magliettina del circo che gli costava 5.000 lire mentre il biglietto d'ingresso era di 2.000 lire si rovinate finì sulle ostriche ma com'era questo circo questo meraviglioso meraviglioso circus di casazza meraviglioso circus di casazza co gli migliori artisti delle argo e abbazie tra saltatori e tra pezzi ci sono i migliori del mondo. E forse dire del mondo è troppo poco: un vero figurone di circo, co niente coco co, di meno. Co' 100 pantere, 100 puma, la Donna Cannone, i pipistrelli austriaci. Il bue, l'agnello, il gatto e la colpa. Arturo Bellafaccia, domatore di posters di leoni, è un Italo siciliano che si mette davanti a questi manifesti giganti di leoni e tigri e a modo suo dice lui di doma. Pensate, Arturo Bellafaccia è stato più di 12 anni in manicomio criminale. Le prime volte, le prime volte la gente fischiava e gli tiravano le cose in faccia. In compenso però poi cercavano di ammazzarlo. Arturo Bellafaccia si fa, si faceva chiamare AB, che sarebbero le sue iniziali quando usciva per esibirsi stava tre quarti d'ora a spiegare che il suo vero nome era arturo e si faceva chiamare a il cognome era bella faccia quindi b poi spiegava che dicendo a b invece di arturo bella faccia risparmiava di dire arturo e la faccia questa cosa la raccontava due tre quattro cinque sei volte tutti capivano e lui insisteva nel rispiegarglielo perché era convinto che gli altri non lo capivano risparmiata juvent diceva dopo fu presto cacciato da tutti i cerchi d'italia dopo ci fu un certo migliorio e c'era ancora la donna senza testa che si dimenticava sempre di andare a esibirsi ecco <ride> hercules uomo più forte del mondo con la mano di ferro e la mano di ciao che quando doveva salutare un qualche amico e ci doveva stringere la mano lo mandava al spedale. co ivan il tremendo vero nome di ivan il tremendo era Karl il terribile e <ride> giovanissimo a 17 anni salernitano ma però è veramente brutto poveraccio non si esibisce fuma molto e beve vischi Ernesto Calindri che fa la pubblicità con l'elefante di gesso con Emil Indecisus Indecisus Emil Indecisus è un acrobata un polacco un po' lacco e un atleta indeciso entra in pista e non sa se fare i salti mortali normali o i doppi salti mortali Oppure camminare sul filo e fare l'equilibrista oppure falche eh, fare qualche numero al trapezio per tre quarti d'ora sta in pista il pubblico stanco grida emil che fai che ci fai deciditi co il bue la sinello e i tre magi oro vincenzo e birra co il mago fenomenico con i suoi poteri faceva partire il pullman, i pullman. La cosa sensazionale era che nessuno si accorgeva che era lui che li faceva partire questi pullman, che se ne andavano col suo bell'autista e facevano tutte le fermate normalmente. Pensa che, che potere, no? che Dopo ci fu un certo migliorio quando? meno male che era per colpa del biglietto che è fallito il circo arrivarono i clowns primo fra tutti il clown buffone e clou clou dello spettacolo giovanni sparacino di catanzaro provincia di catanzaro e reggio calabria nome d'arte coco era enormemente apprezzatissimo dal del pubblico che alla fine di ogni sua esibizione lo chiamava Buffone, buffone, buffone. L'esibizione di Coco consisteva nell'entrare in pista con la camminata alla chariot, poco rassomigliante, anzi sembrava un poco Sandro Paternostro. E raccontava tutte le sere le stesse barzellette. Sandro Paternostro è stato un giornalista, un inviato speciale della RAI. Basta cercare in YouTube, passa un elicottero perché si chiama elicottero. Sei lì, indica un posto e elicottero. Se qui e, e qui cottero. e giù a ritere a buttarsi per terra. Lui solo del ritere, altra barcelletta di coco. Passa un'edicola. Anzi, vedo un'edicola. Chiamo uno. Ehi, dico, ehi, dico lei, ehi, dico lei. E fu così che l'edicola si chiamò Edicola. Risate a bizzeffe a crepapelle. Il pubblico del ciclo in sala e schimma e si chiamava «Poverino, poverino!» dava pena al pubblico. In fonti, in fonti, Coco era un bravo ragazzo. Il fratello di Coco si chiamava Lorenzo ed è completamente diverso da Coco. È una persona seria che io lo conosco benissimamente. Ci frequentiamo spessamente. Lorenzo, conoscendo la mia preparatività, la mia cultura, io dico spesso, il sbagliare ed dei sbagliatori, il sapere ed dei sapitori. Mi proposse giorni orsi sono questo quesito. È meglio, è meglio essere ricchi e malati o poveri e in buona salute? Lorenzo, caronino, tu che ne pensi nino a proposito di questo indovinello lavorare mi stanca lorenzo di questo ne abbiamo già parlato a proposito di questo scioglilingua questo non è uno scioglilingua nino meglio tu povero e malato io ricco in lorenzo veramente non è questo nino è uguaglio e uguaglio comunque per un chi ho proprio un aneto di sani gesualdi che casca asino? su se è meglio essere ricchi e malati o poveri e in buona salute. Era il 11-12-13 luglio 1567. Sani Gesualdi stava passeggiando quando vide un mafattore, un delinquente con la faccia da ladro, a tipo cataldo, quel trombettiere che appoggiando la tromba sul mio ginocchio mi ha fatto diventare un ginocchio a tipo ginocchio con la tromba appoggiata Questa persona malfattrici rubava portafogli, rubava documenti, rubava ori. Cataldo direbbe era ladro. La persona malfattrici rubava argenti, rubava preziosi, rubava pezzi di legno, pietri, pezzi di cartone. Voi direte: e che se ne faceva dei pezzi di legno e di cartone? io vi rispondo non lo so comunque e per un chi anzi per un chi e comunque questa persona si richi si richi moltissimo divenne ricco poi rivoltosi verso sani gesualdi gli disse sani gesualdi io sono ricco perché mi sono arricchito, però purtroppo ci ho le malattie o una malattia dopo l'altra vorrebbe guarire a costo di stare bene Perdonami tutto il male che ho fatto, finirò di rubare pietre, cartoni, pezzi di legno, finirò di rubare portafogli, documenti, portafotografie, ori, argenti, lumini perdonami al 100%. Sani Gesualdi rispose, caro maffatore, comportiti bene di ora in poi. Allora esso, il maffatore, cambiò un mestiere, mestiere, non rubò più, mandò i figli a rubare a posto suo e cambiò un mestiere e febbe per alcuni anni il tagliatore di... Agli oli, poi mi fece il pastore povero che portava seco un sacco e nel sacco c'era seco. Numero uno un agnello, numero uno una pecorella. E ormai lo sapete, la pecorella e l'agnello si ribattavano. Un momento che vi devo distrarre dalla lettura. Vengo subito, sono arrivato a pagina 39. Mi scuso di nuovo con voi, ma sono dovuto sentarmi. E poi è difficile questa lettura, quindi ogni tanto stacco. Però, ecco, voi che mi guardate in diretta, eh, cercate di comprendermi, insomma, io faccio. Eh... Non so quanto ci, saranno 44 minuti che sto leggendo, non voglio fare un video troppo largo. Perché ogni capitolo è distanziato bene dall'altro, cioè sono molto larghi. Per non tagliare il senso delle, delle incongruenze che c'è fra ogni pagina e, tanto ogni, ogni volta finisce che gli danno una un agnello e una pecorella e si ribadano. Vabbè adesso basta io arrivo la posta. È tutto interessante perché. Si cattura questa lettura perché è tutto un gioco di parole che non ha una soluzione di continuità, è un tutta una serie di incongruenze che si risolve l'una nell'altra e si, si, si, si, manda sempre il pallone in avanti perché non associa cose che non risolve nulla e devi continuare a leggere per arrivare a altre cose. Sani Gesualdi Cine club. A scassata a Sani Gesualdi dedicargli almeno un qualche cosa mi sembra il minimo come minimo. Quindi abbiamo organizzato il Cinema da sai che speriamo che vengano le masse e Cinema Form soprannominandolo a lui. Tutti gli anni di tutte le settimane di giugno fino al 29 facciamo queste pellicole presso la sala pacchianale della Sagrestia di settimana in settimana prima settimana eh, vabbè rimaniamo a pagina 39 magari la prossima settimana voglio fare anche altri video perché la lettura si fa lenta e poi magari non voi ecco se faccio dei video più corti voi questo lo, lo vedete subito e magari aspetterete per un altro pagina 39 sto così lo leggo insieme a voi se no, se faccio subito quattro ore, poi è anche pesante vedere un video di du, du, una, due, tre, quattro ore, perché potrei farlo. Io ho visto che ho caricato degli audio del maestro buddista tibetano che mi insegnava nell'istituto samantha Badra di Roma. Sono lezioni che ho registrato in audio un'ora e mezza, due, eh, un'ora, un'ora e mezza. Però vedo che la maggior parte delle persone ascoltano la prima mezz'ora, si fa troppo largo ascoltare la traduzione di un maestro che parla in tibetano, in italiano, con magari sfondo in inglese. Allora vi lascio, spero che questo al, questa altra lettura... Ho potuto leggere in 40 minuti eh, circa eh, 19 pagine, perché è molto denso da pagina 20 a pagina 39 poi sono molto legge lento a leggere ma io credo che ecco hanno le hanno fatto dei cd eh, della recitazione della divina commedia di dante Alighieri. non so se 20 o 50 cd per leggere tutte le, perché bisogna interpretare non si può leggere tra tra tra tra tra allora si fa troppo lunga la lettura io credo che queste sono a parte l'indice tutti i nomi ecco fino a questa pagina 172 dove l'ultima pagina non si può leggere perché è rimasta bruciata l'hanno pubblicata bruciata no eh, 172 facciamo subito qua il calcolo con la calcolatrice 172 un promedio 20 pagine in 8 volte. Quindi sarebbero eh, 20 pagine 40 minuti, una ora facciamo sono 8 ore,6 di letture. Io per soddisfare il mio pubblico che vuole a tutti i costi che io lega l'opera di Nino Frassica al libro di Sani Gesualdi perché non si trova più ben volentieri eh, mi sacrifico eh, perché poi è divertente leggere quest'opera però eh, già ho fatto quasi due ore ma farne otto mm, sinceramente io sono sempre tentato di leggere quest'opera però l'altra volta mi sono eh, filmato con questa vecchia filmatrice che non riesco a usare l'usb 2 del mio computer quindi poi si creano degli archivi pesanti di un gigabit per filmare mezz'ora adesso uso questa vecchia vecchia camera forse eh, finirò utilizzando il mio cellulare galaxy young 53 60 però ecco per il momento forse la settimana entrante leggerò qualcosa forse no perché è tutto il poter leggere eh, con abilità e poi l'impressione che ti provoca leggendo lo sforzo di leggere no, non mi fa pensare in quello che leggo a volte uno si distrae e legge normalmente perché è abituato a leggere in un italiano corretto e invece devi apprezzare i giochi di parole tutti questi è meglio leggere il libro piuttosto che sentire eh, sentirlo e poi un'altra cosa che vi dico ci sono molti interpretazioni di nino frassica facendo di Sani Gesualdi in internet perché lui andava nei programmi di Renzo Arbore facendo da Sani Gesualdi quindi lui stesso si faceva concorrenza a se stesso quando andava indietro tutta interpretando Sani Gesualdi. Io ho trovato degli sketch per esempio che lui recita in 15 minuti soltanto sulla controversia se sia meglio essere uomo o donna che appare in questo libro, ma lui lo recita. E lo recita in un altro modo di quello che posso leggerlo io e quindi eh, vi invito perché forse non farò più una lettura di questo libro eh, eh, bisogna interpretarlo bene e l'autore lo sa interpretare meglio di me vi invito a cercare poi io cercherò magari dei link per mettere nella descrizione di questo video dei di video di, di nino frastica che fa sanni gesualdi beh vi lascio spero che vi sia utile questa mia lettura del libro di Nino Frassica. Eh, ho fatto il possibile per condividere con tutti voi questo libro che non sta più in edizione. Non ho purtroppo il dizionario di, di, di Nino Frassica dove lui spiega il suo linguaggio, perché si parla così. E poi c'era anche il terzo libro di Nino Frassica che è uscito veramente: ha fatto il, il libro di Sani Gesualdi e il terzo libro di Sani Gesualdi, poi un vocabolario però poi non, non credo che siano stati ristampati tutti questi libri perché molto umorismo e così distorsione dell'idioma poi un'altra cosa che ha fatto delle aneddote sull'epoca in cui ha scritto i personaggi in cui ha scritto quindi magari molti personaggi della rai non ci sono più molte situazioni sociali non sono più le stesse e quindi se lo ripubblicano lo ripubblicherebbero per un pubblico giovane che in quell'epoca magari non era neanche nato o era molto giovane e non apprezzerebbero i giochi di parole e tutto quanto il resto quindi è, è un eh, libro che ha fatto storia televisiva nell'epoca e adesso magari bisognerebbe vedere se la Longanesi e company lo ripubblicano magari dopo le mie letture la gente scriverà alla longanese company chiedendogli. La ristampa del libro di Nino Frassica e il libro di Sani Gesualdi è una mia proposta. A quanti mi vedono e vorrebbero leggere il libro, scrivetegli alla Longanese Company oppure scrivetegli a Nino Frassica che di tasca sua ripubblichi il libro. <ride> Adesso si è convertito in un attore semiserio, serio, fa più da carabiniere da prete, da, da postino, da posteggiatore, non so, da avvocato. Non, non fa più ruoli come i eh, bei ruoli che faceva negli anni 80 e 90 so, soprattutto 80 quando io ero giovane quando voi magari non eravate nati che mi guardate che avete eh, magari 25 30 anni eh, ecco io ho 46 45 sono nato il 26 gennaio quindi ho 45 anni ancora E quindi molti di voi eh, non sanno di quel periodo, però eh, vorrei eh, rinfrescarvi un po' anche con altre cose della televisione e della letteratura di quell'epoca. Quindi ci diamo un taglio con il libro di Sani Gesualdi e mi raccomando, cercate in internet perché io ho visto qualcosa realmente bestiale formidabile di Nino Frassica recitando eh, le sue Barzellette, magari non le, non le recita nello stesso modo in cui sono scritte però è meglio guardare lui che più cioè lo interpreta bene il suo ruolo allora vi lascio ciao saluti a tutti e poi vorrei sapere caro amico eh, Pietro Trevisan se tu sai qualcosa se tu hai letto che hai letto di tutto il libro di Sani Gesualdi di Nino Frassica e che ci puoi dire su questo genere di umorismo dialettale e se hai delle letture affini se hai letto Pino Caruso l'uomo comune se hai del, dei libri umoristici, tu che sei un serio studioso e filosofo, tu che ti occupi sempre di temi così seri oppure di libri balenghi, se invece hai anche delle letture eh, come questa o letture comiche, anche straniere, non so, qualche cosa di umoristico nella tua biblioteca che ci possa leggere, raccontaci qualche barzelletta. Ti vediamo sempre serio, ti vediamo facendo il nudista, eh, ti vediamo facendo tante cose, però mi piacerebbe. Eh, visto che ti seguo tanto anche in cose religiose io che sono ateo eh, mi piacerebbe sentire delle barzellette da te sarebbe veramente molto esilarante eh, così saresti realmente completo raccontaci delle battute umoristiche delle barzellette delle aneddote eh, voglio sentire delle barzellette da pietro trevis dal mio amico pietro Trevisan, vediamo oh, eh, che barzellette ci provo qual è il tuo umorismo hai letto woodhouse hai letto eh, Nino Frassica? Hai letto che ne so che vedevi alla tele? Eh, no scherzi, eh, Aldo fabrizi qual è il tuo umorismo? Eh, Raimondo Vianello, che ti piaceva di più vedere da giovane, da bambino? Cioè più o meno, non so se hai la mia stessa età, eh, quando eri giovane, che vedevi della tele? Franco Franchi Cicciograssia, Beni hill raccontaci un po' la tua vita umoristica, il tuo versante comico. Eh, quello che ti piace di più io più che barzellette più che ogni tanto mi vescono delle fredure cioè quel sono molto contenuto io quando sono rilassato per cui dico fredure più che barzellette comiche di dire ah ah ah, no io c'ho la fredura tu invece sei per la fredura o per la barzelletta eh, ecco raccontaci sei più anglosassone o più latino in questo o oh, non so slavo arabo non so come sono gli umorismi Beh, allora vi lascio. Ciao, è stato un piacere. Dal vostro Santo